Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questo quarto nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera, eh, precedenti puntate, abbiamo parlato, abbiamo affrontato svariati argomenti, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato del conflitto russo-ucraino e abbiamo parlato anche di scuola, affrontando il tema appunto della didattica a distanza. Questa sera invece parleremo di una delle peculiarità, lasciatemelo dire, più belle forse, di ogni essere umano che ci appartiene qual quale è appunto il sorriso e lo faremo dal punto di vista uh, sociale, quindi capiremo quanto sia importante nella comunicazione anche della nostra personalità e dei nostri sentimenti ma lo faremo anche e soprattutto dal punto di vista medico-scientifico perché abbiamo il piacere di avere qui due ospiti che sono appunto esperti del settore e ai quali do il benvenuto vi ringrazio sempre per aver accettato il nostro invito buonasera, il buonasera. dottor Domenico Ruggero odontotecnico salve Buonasera. È il dottor Maurizio Gargano. Buonasera. A voi da casa ricordo sempre che potete intervenire durante la diretta telefonando al numero 081 287 955 che troverete sempre in sovraimpressione oppure tramite la diretta Facebook che troverete nel profilo di Sergio Angrisano2 o il mio di Sara Barone. E potete appunto commentare, lasciare i vostri dubbi, le vostre incertezze e le vostre domande. Detto questo. Andiamo via alla serata. Do il, la parola a Sergio come sempre per il consueto giro di domande. E grazie a voi per averci scelto anche a E Grazie sera. a te, Sara, bella, brava, puntuale, sempre precisa. Io integro solo una cosa: punti di vista oltre ad essere un talk è anche una trasmissione di servizio. E stasera noi parleremo di alcuni, alcune per, peculiarità che eh, ci troviamo ad, eh, ad avere quasi ogni giorno o quasi ad ogni ora. Eh, a contatto e entro subito a gamba tesa nel, nell'argomento tema della serata caro dottore Gargano la stavo chiamando Maurizio io, fatemelo dire, io lo conosco e quindi lo stavo chiamando Maurizio e quindi mi sono fermato caro dottore Gargano perché in televisione ci si dà di lei eh, però Maurizio diamoci del tuo no, eh, rompiamo no, questo, questo tabù lo sì, rompiamo sì. E, niente, Io volevo partire proprio in punta di piedi perché eh, il sorriso l'ha spiegato benissimo Sara e un pochino eh, la porta alla finestra del nostro, del nostro viso e quindi del nostro stato d'animo, del nostro interiore. Quanto si risparmia con la prevenzione? Ecco, partiamo da questo. Assolutamente si risparmia moltissimo. La prevenzione dovrebbe essere la prima arma che ha eh, il medico dentista o la dontoiatra perché oggi purtroppo sappiamo bene che i prezzi di protesi sono… Ci arriviamo dopo, ci arriviamo dopo sulla qualsiasi... parliamo proprio dell'aspetto prevenzio... sanitario, prevenzio... come si fa la prevenzione? La prevenzione si fa andando dal dentista almeno una volta all'anno, se non hai problemi, se no anche due volte all'anno, ogni sei mesi. La prevenzione va fatta principalmente va bene, controllando la bocca, se ci sono carie, ma soprattutto eh, facendo semplicemente una pulizia dei denti. Una pulizia dei denti che sembrerebbe una cosa banale, ma in realtà non lo è. Eh, noi spesso eh, spazzoliamo anche bene i denti, ma non rimuoviamo strati di tartaro. Il tartaro purtroppo sappiamo che è la prima causa di parodontiti. Poi eh, se abbiamo abitudini come il fumo, o oh, bere bevande gassate o oh, particolari Tipi di cibo. Caffè spesso, Caffè spesso e... macchiamo i denti, yeah. ma abbiamo anche perché problemi. Il dente è poroso. No? Il dente ha una struttura un pochino simile al marmo, per cui se si perde lo strato più superficiale di smalto il dente diventa poroso e tende a macchiarsi. Non è solo un problema estetico, perché poi chiaramente il dente noi cerchiamo di pulirlo, lo spazzoliamo male, perché noi fondamentalmente non sappiamo. Spazzolino. Sbagliamo a sì, comprare sbagliato. spesso Anche la tipologia Gia di spazzolino. è fondamentale. Eh, sì, ci sì. iniziano già a chiedere anche quanto sono efficaci i dentifrici, per esempio. Parlavamo di macchie del caffè, i dentifrici whitening, tutti quelli allora, che promettono. Eh, eh, sono, sono abbastanza efficaci, però ripeto: eh, l'uso del semplice dello spazzolino, se fatto esatto, bene, esatto. già di per sé serve a pulire i denti. Allora, il dentifricio è un qualcosa in più, serve sicuramente ad avere un più piacere quando ci spazioniamo i denti. È il gusto. È il gusto praticamente. E poi cioè, ci sono degli eccipienti come il fluoro che rinforza i denti oppure delle particolari molecole che servono per le e gengive. Io ricordo una pubblicità, non facciamo nomi del sì. prodotto, che diceva che quel dentifrice era ricco di fluoro sì. attivo. Un attimo, vengo alla parte brutta. Sì. Poi mi correggete se vi sono sciocchezze, però ho studiato un pochino, glielo giuro. Il fluoro è uno dei prodotti che potrebbe addirittura scatenare tumori. Allora, il fluoro è uno degli elementi più tossici che abbiamo in natura infatti eh, molti... più fluoro c'è, i denti sono bianchi però rischiamo ma um, induriamo i denti in effetti perché il fluoro sappiamo benissimo perché gli americani sono stati i primi a utilizzare il fluoro fluori, infatti fluorizzavano bravo infatti, florizzavano l'acqua e davano, no. davano a bere il fluoro esatto. perché? perché avevano problemi di carie e volevano risolvere a monte il problema creano proprio una patina sopra? sì, diciamo che è ma si è visto che dopo si creavano dei problemi a livello osseo perché il fluoro non si deposita solo sui denti ma anche sull'osso. L'osso diventava troppo duro e si andava incontro, stranamente, perché uno dovrebbe pensare perché diventa duro diventa più forte. No, diventava più fragile e si andava incontro a fratture. Infatti, quella pubblicità è sparita, è rimasto il prodotto. Esatto. Hanno tolto solo. <ride> Mandiamo la domanda, visto che siete molto attivi stasera, già avete iniziato. Mandiamo la domanda da casa, quindi fateci sapere se voi la sapevate questa cosa, perché è una curiosità. che io, io non La, la polarizzazione. No, sì. io eh, la sapevo perché seguo una fondazione... Negli anni '50 pensavo fosse così. Seguo una fondazione che fa ricerca sul cancro e scopriamo pure questa cosa qua, ma tempo fa e invece voglio partire Mimmo noi abbiamo detto che ci diamo del tuo simpaticamente certo, perché stiamo certo, entrando nelle vostre case e quindi siamo un gruppo di amici che stasera parleranno di denti, di bocca e di sorriso una domanda proprio facile, facile, facile non perché non sia preparati assolutamente proprio per rompere il ghiaccio come si diventa donto tecnico? qual è il percorso formativo e di studio? perché spesso si trovano anche degli abusivi ai quali noi si sì. fermamente come anche dentisti abusivi Br fermamente di affidarvi. Allora il percorso formativo per diventare odontotecnico parte dalla, dalla scuola superiore, secondo cui una volta si diventava odontotecnici però con un diploma professionale primario, non quello la finale, frequentando il quarto, fino al quarto anno e potevi diventare dipendente di un laboratorio odontotecnico. Oggi fortunatamente già dal terzo anno è possibile prendere questa qualifica e dopo il quinto anno soltanto si diventa veramente capace di poter aprire un laboratorio odontotecnico e soltanto dopo un'accurata abilitazione che avviene qualche mese dopo si può diventare odontotecnici qualificati per poter aprire un proprio laboratorio. Perfetto, è stato veramente chiaro, sintetico ed esaustivo. Io invece mi voglio spremere il mio amico Maurizio Gargano perché ci vediamo, ci sentiamo, però ci vediamo raramente allora, Maurizio, e poi parliamo d'altro. Maurizio, eh, noi stasera dovevamo avere anche Rita Menditto che salutiamo per una indisposizione, non è riuscita a venire, la salutiamo e eh, speriamo di averla prestissimo. Qui in studio eh, la dottoressa Benedetto no, psicologa è psicoterapeuta e io qualche domanda me la sono fatta anche un po' suggerire. Un sorriso vale tantissimo, sorridere fa funzionare meglio il cervello. Assolutamente. Però c'è tutta una bella causa, sì, perché quando noi sorridiamo stimoliamo che cosa? La serotonina che secondo Carl Hart, famosissimo Carl Hart, che non lo conosce, eh, è la principale esperta di questo neurotrasmettitore. Non è responsabile soltanto del nostro buon umore, pensa, guardate quanto è importante un sorriso e sorridere, ma anche di regolare le nostre reazioni emotive. Vero. No, non devi dirmi è vero, caro dottore Gargano, mi devi spiegare cosa... Comporto. Un bel sorriso fa sorridere, se uno ha una bocca brutta questa è la domanda che capisce. Certo, se uno ha la bocca brutta cerca di non sorridere. E quindi ha una vita, ha una vita sociale sicuramente non drammatica. Non sì, drammatica. E chiaramente deve affidarsi a un professionista, un professionista può far ritornare il sorriso. È chiaro che questa è la chiave, chiave dell'acqua, come diceva mio nonno, un, un professionista riesce a fare eh, sorridere. quindi... A ritornare alla vita ritornare sociale, sociale no. anche io potrei avere una bella, no? Troppo anziana, non fa niente, lasciamo <ride> perdere. <ride> lasciamo cadere Però questa. ci sono persone che dicono: Ho paura di sorridere, mi vergogno di sorridere. Ci sono Ma ci sono se tu fai attenzione, eh, vedi che spesso alcune persone quando parlano, parlano con la bocca sì. serrata o addirittura mettono la mano davanti alla bocca molti, molti. Abbassano, la testa. Sì, abbassano la testa non ti guardano in cioè, faccia sì. c'è cioè, si si tutta una gestualità sì, sì, sì, c'è sì, tutta una gestualità sì. che fa come dire modificare dei comportamenti che sono sì. assolutamente naturali sì. secondo lei quanto ha pesato l'utilizzo delle mascherine anche moltissimo eh, L'inespressività. I miei pazienti mi dicono: meno male che c'erano le mascherine. Eh così vero. ho potuto nascondere. Togliermi anche la dentiera i miei, dentiere, eh, i miei problemi. <ride> no, no, non è una battuta, Purtroppo Di, è così. Purtroppo me l'hanno detto forse lo, il 70% delle persone, non sono poche. Anche perché chi ha purtroppo una protesi? Non è. Che felice di averla Assolutamente e, no. è un modo per ritornare anche ad avere una so masticazione normale e poter ecco sorridere Ma anche se anche ti devo dire che ci sono persone che la tollerano perfettamente sì. e quindi sono contenti anche della protesi mobile chiamiamola eh, anche perché ci sono delle tecnologie innovative sì. che rispetto alle vecchie sì, protesi sì, che però per eh, il... ce le siamo conservate sì. per dopo queste sì. domande mentre invece io a Ruggero volevo chiedere Mimmo, cosa distingue un odontotecnico da altre figure che, che si occupano appunto della cura dei denti? Il dentista o qualunque Ingenista. altra figura? Allora io, dico, io localizzo sempre l'odontotecnico con io e il dottore, di solito lo, lo localizziamo con una frase, dove non arriva la natura arriva la scienza, arriva certo, la medicina certo. il nostro è un mestiere bello soprattutto perché eh, tende a sostituire e a rendere felici i pazienti felici che significa? Significa Protesizzare un paziente si, si differenzia da un ingegnista e da un odontoiatra, perché è colui che in prima persona crea la protesi, che crea il vero e proprio manufatto sulle indicazioni del dottore. Infatti è un artista più o meno. Sì. È... Lavora su forme, allora, però. La la, base, la radice della, del nostro mestiere artigiano si basa proprio sul, sull'artista, mm. perché a differenza degli artisti diciamo di strada oppure degli artisti, coloro che dipingono cose varie, noi effettuiamo manufatti che vanno all'interno della bocca. Però la base è quella, tutta sull'arte. Però è importantissima la collaborazione un po' tra tutto il team, no? che poi certo. deve arrivare a casa. Esatto, al esatto. Tutto, parte, tutto parte sempre da un'impronta un primaria e da un colloquio che effettuiamo. Di solito io e il dottore prima ci sediamo e parliamo del caso, mm. perché ogni caso è differente dall'altro. Cioè, Esistono vari tipi di protesi, ovviamente il, il mio ramo Oh, ovviamente il nostro ramo spazia da una protesi mobile protesi fissa, implantare, mista, combinata cementata, abitata ogni paziente ha la propria prerogativa però io voglio insistere su questo argomento perché così per completezza proprio di informazione certo. una volta si facevano se non ricordo bene i calchi con il gesso Esatto. esatto, esatto. oggi ci stanno dei prodotti veramente all'avanguardia ma anche tecnologie avanzatissime per ricavare eh, una protesi che somigli proprio a dei denti naturali, no? Sì, allora, oggigiorno siamo, uh, siamo andati incontro a una rivoluzione dentale, che cosa intendo? Rispetto a una volta che si faceva tutto manualmente, con la precisione ovviamente che andava incontro a tantissimi gap di modellazione, di fusioni e cose varie, oggi siamo andati incontro alla semi-perfezione del digitale. Ciò ci permette, grazie a una modellazione... Chiedo, a casa capiscono bene, io sono un asino, spieghiamo che cosa significa, se no io non capisco... Spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è quello che ha appena definito. Allora, uh, se prima si lavorava tutto al banco, tutto manualmente, oggi giorno l'odonto si è evoluto lavorando allo scanner, lavorando al computer. Non si lavora più con le classiche cere, con, con i classici gessi e cose varie, si è tutto digitalizzato. Ciò ovviamente performa la perfezione, perché si basa tutto su dei calcoli matematici che noi inseriamo all'interno all degli scanner, gli scanner sono i dispositivi che noi utilizziamo certo. su base di computer per modellare, e su quelle basi siamo sicuri che tutto ciò che noi modelliamo ovviamente sempre d'accordo con i centri di fresaggio con i centri di stampa tutto ciò che noi modelliamo arriva direttamente a noi ciò ha favorito ovviamente anche l'ingresso di nuovi materiali ciò che normalmente non sono lavorabili a mano noi di solito lavoriamo cere, Può fare metalli uno dei materiali che sono più belli e altamente estetici oggi è l'ossido di zirconio, altresì chiamato zirconia che si, che si differenzia dalla zirconia È un metallo No, eh, questa è una pietra in realtà, ah, una pietra. è una pietra che è ricavata dall'elemento chimico dello zirconio e l'ossido, diciamo le, le polveri che si sì. formano sullo zirconio fu, eh, compattate, formano questo ossido di zirconio, cioè la zirconia. La zirconia è bella ed è utile, però ha anche grandi difetti. Allora partiamo, partiamo dalle basi, oggigiorno, per creare una protesi. Sto parlando di protesi fissa, si utilizzano dei, mate, dei materiali o estetici oppure funzionali. Io e il dottore di solito utilizziamo sia l'uno sia l'altro, è di recente produzione proprio una, un materiale misto che abbiamo, che abbiamo utilizzato, cioè di uno stampaggio di una zirconia sopra a un metallo, un materiale rivoluzionario. La zirconia perché si differenzia dal metallo? Perché è un materiale molto duro, cioè, e questo ovviamente lo porta ad essere fragile, però altamente estetico. estetico. Se prima io dovevo eh, ceramizzare, cioè mettere ceramica estetica sopra a una struttura in metallo, oggigiorno io posso direttamente fare un elemento monolitico lavorato allo scanner che si può fresare direttamente sui parametri che do io in base alle impronte e alle dimensioni verticali, cioè l'altezza dei denti, che mi ha procurato il dottore. Cosa interviene per poi decidere e stabilire quale tipologia di materiale utilizzare? Allora, questa è una domanda molto, molto importante, perché una, è la stessa domanda che ci poniamo ogni volta che uh, parliamo di un lavoro. Ho studiato. Ed è la stessa domanda, ovviamente, mm. oltre che il materiale che ci distingue dal tipo di lavoro che fa, se è una mobile, una fissa, un implantare, una mista. Allora, in base innanzitutto agli spazi che abbiamo se abbiamo uno spazio ridotto non possiamo fare, mettere troppo metallo in bocca perché il paziente quando sorride ecco ritorniamo al discorso del sorriso eh, va sulla prevalenza del metallo poi abbiamo degli spessori ehm, calcolati se il dottore lo dirò in maniera scientifica, mi prepara uno, uno spessore uh, della zirconia, uno spessore di uno 0,6 mm, cioè possiamo lavorare su spessori veramente piccoli, su delle unghiette, e dopo veniamo ai lavori altamente estetici, allora io posso realizzare un elemento in zirconia. Se invece richiede un'alta masticazione quel lavoro, allora in quel caso dobbiamo per forza realizzare un elemento o in polimetilmetacrilato, altresì chiamato PMMA, che è una resina, anche molto estetica, però abbastanza porosa pure, oppure il possiamo realizzare direttamente in metallo, che il metallo è un materiale uh, veramente mor morbido, ecco, duttile, proprietà tecnologica, eh, proprietà meccanica, veramente duttile, ma allo stesso tempo molto utile perché ci aiuta nelle articolazioni molto serrate, serrate. molto serrate, invece la zirconia la utilizziamo principalmente per elementi estetici, principalmente per gli elementi frontali, vale. ma ha i suoi limiti ha i suoi limiti la zirconia perché la zirconia può essere Ci utilizzata arrivando. quali sono i limiti ah, okay, dei, dei, dei vari prodotti utilizzati. Allora, la zirconia può essere utilizzata soprattutto per elementi o singoli oppure da stratificare con la ceramica oppure per elementi di ponte abbastanza piccoli oppure sono stati eh, create anche delle zirconie con alto megapascal però facciamo ordine il megapascal la prese, rappresenta, rappresenta la forza di pressione di una zirconia noi di solito ecco, discutiamo anche di questo io, e il dottore quando effettuiamo una zirconia pensiamo se fare una zirconia ad alto megapascal di conseguenza a bassa traslucenza e dobbiamo intervenire con le ceramiche esterne oppure decidiamo se fare un basso megapascal però ciò la rende più fragile ma con un'estetica massima Ovviamente. quando non c'è una uh, protusione, retrusione particolarmente elevata o una lateralità, oppure se, ci, se non c'è una masticazione molto serrata, in quel caso possiamo optare tranquillamente per una zirconia uh, ultra traslucente. Ma proprio al volo però può estendere il, uh, il sistema CAD-CAM? Il sistema CAD-CAM, allora, um, è, le due parole sono divise. Il CAD è il, il, la, la parte modellante proprio cioè quella là che utilizzo io in prima persona dove modello effetto di una scansione in 3D e quindi il modello che mi ha procurato il dottore io l'avrò in digitale un microscopio ottico assolutamente fino a una grandezza di una nuvola di punti minima cioè, riesco anche ad, tra ad, ad, una ad andare che sui miei. Ma non mi stanno micron. usando ormai tutti anche gli orafi ormai. Esatto, diciamo, gli orafi sono che sono molto simili eh, al, al, sì, mio, infatti, al mio lavoro. Veicolo, veicolo, gli orafi sì. Siete sì. i gioiellieri della borsa. Sì, è esatto, anche lo zicconia, esatto, insomma, esatto. ricorda un po' il gioiellieri. Esatto. Esatto. Sì. Difatti, le, le, tecniche, le vecchie tecniche di fusione sono, sono le stesse delle, delle, delle, delle eh. gioielleria. Il CAM invece il CAM è la parte fresatrice. Dopo che io ho programmato il mio lavoro, va in un centro fresaggi. Che uh, stanno diversi passaggi prima di, esatto, esatto, di montaggio esatto. uh, va in un centro fresaggio che, che, non lo mm. che uh, andrà a rifinire tutta la struttura che ho fatto poi torno in laboratorio la proviamo, la guardiamo al microscopio e poi va dal dottore noi speriamo di stare a darvi delle informazioni importanti lo so che fanno attizzare di più l'orecchio neanche la vista mh, trasmissioni di calcio di altre noi stiamo parlando invece delle vostre bocche e, e quindi spero che vi interessino, vi interessi comunque anche dei messaggi che stanno arrivando però Sì, Ci sono... chiedono per esempio quali sono gli interventi maggiormente richiesti eh, Noi siamo moderatamente eh. soddisfatti e ringraziamo tutti gli amici, cogliamo l'occasione, eh, veramente siete già tanti e siamo sì, sì, sì, no, a poco invece... meno della, della metà eh, dell'inizio dell della puntata Prima di rispondere a questa bellissima e interessante domanda di, tutti, di tutte queste tecniche di tutti questi materiali ci sta poi un contraltare quello che noi mangiamo no? cosa distrugge di più cosa interferisce di più su quello che ci è stato eh, trapiantato o protesizzato Uh, uno che mangia molta frittura, faccio per dire dico una sciocchezza ha delle difficoltà con la zirconio più che, che allora, con esatto. il ferro capisci? assolutamente no, i cibi non hanno problemi i problemi delle nostre protezioni sono, sono gli acidi? Sono, sono, no, sono le chiusure della bocca Esatto, esatto. Ah, perché certo. noi non ci rendiamo conto ma spesso e volentieri esatto. eh, abbiamo dei problemi di, diciamo tra virgolette di bruxismo ma è più che altro un serrato noi lavoriamo, leggiamo, siamo al computer e spesso abbiamo la bocca serrata e non digrigniamo i denti, di non ce ne accorgiamo. È un Tra, diciamo, legato diciamo allegato anche un pochino alla domanda che no facevo mi, mi manca la vendetta, eh, sì. ce l'avrebbe spiegato sì, il perché quello è un problema. Cioè è, è una reazione, sì, è una reazione. E facciamo no, per chiamare la pubblicità. Sì, eh. sì, sì, sì eh. ci ci si siamo seguendo, quasi dalla sì, regia. Sì. Ci stanno segnando, ok. No, volevo solo concludere dicendo che Oggi questi problemi sono aumentati. Mm. Eh, Legata a quella domanda che faceva l'ascoltatore, eh, molte persone sono stressate e chissà perché... Poi, e chissà perché... In una società in così, così seria... E... Sì. Niente. Sì. Noi... Sempre è meglio sorridere, quindi così non serriamo sì. più la bocca, non mm. diamo problemi a... <ride> del genere. Eh, facciamo sorridere anche i nostri sponsor. <ride> esatto, quindi adesso chiamiamo la pubblicità e noi ci vediamo tra qualche minuto.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 Ed eccoci tornati, noi riprendiamo dal dottor Gargano, abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di quanto sia importante anche l'igiene professionale, abbiamo detto una volta, due volte l'anno. Dal punto di vista invece dei bambini, quindi dovrebbe essere anche l'igiene domiciliare, dovrebbe essere insegnata ai bambini sin dalla materna, potremmo dire, no? dall'inizio, sì. quanto è importante. Noi cerchiamo appunto... di istruire addirittura i genitori eh, di sorvegliare i loro bambini. Perché spesso i bambini giocano con lo spazzolino e il dentifricio e ritorniamo al fluoro e i bambini non devono utilizzare dentifrici fluorati o quantomeno devono essere fluorati per la loro età quindi con quantità di fluoro molto più basse. Mm. Eh, L'igiene orale ai bambini è importante perché diventerà poi l'abitudine della vita spazzolarsi i denti, quindi noi eh, insistiamo con, con le mamme soprattutto mm. che portano i bimbi allo studio per fare controllare fondamentalmente i denti se sono dritti o sono storti. Il problema eh, del, dell'evoluzione eh, dei denti è quello che spesso e volentieri abbiamo dei denti che non sono perfettamente allineati e le mamme ci chiedono consigli se applicare o meno la macchinetta diciamo che non la chiamiamo macchinetta, è un, ortodontico, un apparecchio esatto. ortodontico che può essere fisso, mobile a seconda dei casi invisiline che si usa moltissimo adesso che sono delle mascherine stampate invisibili eh, niente, il, il, i bimbi, i ragazzi devono abituarsi assolutamente a pulire i denti anche perché alla loro età iniziano le carie eh, Sappiamo che i bambini mangiano più zuccheri, giustamente Che bambini. il nemico giurato Che il nemico giurato dei denti perché producono la carie e spesso non lavano i denti magari dicono ai genitori che le hanno lavati ma i denti poi in realtà non li lavano e diciamo che i genitori devono purtroppo effettuare il controllo ai bimbi Buone e portarli e poi a visita eh, da che età? Dal... Eh, diciamo dopo i sei anni dovrebbero essere comunque controllati Almeno una volta l'anno Almeno una volta a meno che i bimbi non si lamentano I primi dentisti sono i genitori eh, Esatto certo. A dare la bocca dei loro figli Dopodiché affidarsi a un ortodonzista Se hanno i denti particolarmente storti Non perfettamente allineati Ma soprattutto problemi di chiusura che a volte anche il palato è palato troppo stretto, ogivale quindi hanno bisogno di essere stimolati questi palati con degli apparecchi ortodontici adatti per aumentare la dimensione del, del aiutati perché sono, certo. non sono degli apparecchi che sono uh, ortodontici eh, ma sotto un profilo più ortopedico che, che proprio dentale di, esatto, che dentale esatto De Voglio dire una cosa che sì. può apparire anche abbastanza eh, stupida. Qual è la giusta modalità per spazzolare i denti? Semplicemente spazzolare i denti dall'alto verso il basso. Quindi con spazzolate con lente, no? Cosa bravissimo, che... lente. Perché ci facciamo prendere dalla... Sì. Tutti spazzolini anche io devo dire, ammettere che qua, per la fritta prendo lo spazzolino e spazzolo il e poi dento. Quanti due minuti dovremmo stare invece? Indipendentemente dai sì. minuti, io credo che sia tutto un fattore di tecnica te perché mh. si può andare anche lentamente. Io preferisco sempre gli spazzolini con durezza media, non troppo duri okay, né troppo leggeri perché non servono a niente quelli leggeri. Personalmente credo che non servano a niente quelli leggeri. Ma è duri: durezza media e si deve andare dall'ape. Fino ai margini dei denti, ma facendo anche la gengiva, massaggiando anche, massaggiando anche, anche la gengiva. gengiva, esatto. Massaggiando anche la gengiva. Dalla... È una cosa fondamentale che fa... non fanno tutti quando lavano i denti è lavare i denti in fondo, i molari, soprattutto i molari in fondo, che non è facile da lavare sempre con un movimento mai rotatorio, ma sempre da un lato verso l'altro. Fatemi dire una cosa, visto che stiamo parlando di spa... questi spazzolini, doccette, spazzolino rotanti, elettrici. Quanto sono utili, se sono utili? Personalmente io, io non voglio essere duro perché sicuramente ci saranno degli studi, eh, ma io credo che la migliore spazzolata si faccia con uno spazzolino non standard. Io eh. ho spazzolini elettrici di tutti i tipi, però posso dire che i movimenti rotazionali si sì, aiutano ma sulle superfici lisce sulle superfici lisce invece a volte il tartaro o la placca batterica si depositano in zone interstiziali cioè tra un dente e l'altro dove soltanto uno spazzolino quindi è inefficace la rotazione è efficace su determinate superfici però io trovo che non sia troppo piccolo per non la... vogliamo fare la guerra no, di spazzolini no, di no, no. è quello che meglio volete per l'amor di dio lo spazzolino rotante secondo me è utile per chi non si sa proprio La doccetta invece è sempre la utile. La è sempre è utile. Sì. che funziona un po' come il filo E l'uso del, del colluttorio esatto. invece? L'uso del colluttorio è qualcosa che può essere valido solo in alcuni periodi, okay. eh, gengive infiammate, infiammazioni, infezioni, sicuramente eh. mh, un buon chi lo colluttorio. Perché c'è invece. Ma quotidianamente non è, secondo me non serve, serve lo spazzolino. E eh, fatemi dire l'ultima sciocchezza, l'acqua ossigenata quanto è utile? L'acqua ossigenata? è una delle vecchie più vecchie, panate, <ride> è vero, molto molto è vero. Che, ma ma che molti non secondo lo sanno. Mi sono tra le migliori in assoluto, benché perché molti con non si pulisce pulisce i denti, ammorbidisce la placca batterica. Certo il sapore dell'acqua ossigenata la sappiamo, è, è orrido, sembra sembra la namuchina, infatti mi... si preferisce sempre diluirlo di, di solito, si diluisce con un po' di acqua a volte. E anche un effetto sbiancante sui denti. Eh, ah, Fabiano, una telespettatrice, ci dice che lei usa il bicarbonato. Il bicarbonato purtroppo ha degli ottimi effetti come utilizzo. estetico? Come no? Per, per sciacquare la bocca come colluttorio. Ah, ecco. Perché abbassa il pH acido della bocca, che quindi interviene sulle gengive e sui denti. Però noi non lo, non lo, non non lo non consigliamo per utilizzarlo per spazzolare i denti perché microscopicamente ha una forma come il vetro rotto per intenderci, ah, ecco. quindi è abrasivo. Allora se lo utilizziamo sullo spazzolino per spazzolare i denti tendiamo a consumare la superficie dello spazio. Ottima informazione, Ragazzi, Quindi Fabiana, con un po' di moderazione. Fai, con un po' di moderazione. Fai attenzione. Allora, noi ritorniamo invece su Mimmo, perché stavamo parlando di alcune figure. Okay. L'odontotecnico, il dentista, non abbiamo parlato dell'ortodonzista, l'abbiamo spiorato. Certo. L'ortodonzista è una figura fondamentale in determinati casi, ma in moltissimi casi, perché anche tu sei per certi aspetti un po' anche ortodonzista esatto. allora l'ortodonzista principalmente è colui che effettua un apparecchio fisso o mobile ortodontico, la sua utilizzazione primaria è soprattutto a livello pediatrico quindi già lavorare con i bambini non è semplice, soprattutto con apparecchi, con apparecchi mobili l'ortodonzista è una branca a parte, è una persona a parte che cura tutto ciò che, uh, che concetto la, la, la parte meccanica e la parte allineat la, allineatrice di de, de, esatto, dei denti perché noi uh, le persone di solito si fermano si focalizzano sul fatto che allineare i denti è risolto il problema no perché esistono delle chiavi fondamentali in, odonto, in odontoiatria in generale tipo la chiave di Engle dei primi molari superiori sugli inferiori che fanno una, so una sorta di mortaio pestello che modificando la forma dei denti per avere un sorriso diciamo perfetto da parte dell'ortodonzista rischia di perdere queste chiavi naturali che ci ha dato la bocca quindi il mestiere dell'ortodonzista quindi dell'apparecchio ortodontico è veramente veramente difficile noi realizziamo dei, degli apparecchi ortodontici di base in generale però c'è una figura a sé stante che riguarda tutto ortodonzia cioè principalmente l'allineamento della. Sì, che poi diciamo, prima, prima era una branca della medicina, l'ortodonia, orto, invece adesso è un'odoniatria. Specializza... Una... Esatto. Allora, l'ortognatodonsia è una specializzazione della sì. medicina. Eh. Eh, prima vi affluivano i medici chirurghi, eh. oggi eh, i medici non possono più esercitare l'odontoiatria eh, perché sono gli, gli odontoiatri e quindi gli odontoiatri si specializzano in mm. ortogoniatria. Sempre dal punto di vista medico, poi dalla bocca è possibile vedere anche molte patologie, molte malattie, a volte in maniera preventiva? Allora, eh, sì, la, una malocclusione può provocare diversi problemi su tutta la statica del, del nostro corpo, quindi una, una malocclusione può provocare dolori di schiena, dolori muscolari, mm. eh, un, anche camminare in maniera sbagliata. Eh, tutto dipende dalla, dalla chiusura a volte mal di testa a volte dolori articolari strani a volte dipendono dal, da una malocclusione ah, okay. eh, sì. si sì. a volte le malocclusioni si curano proprio eh, più che malocclusioni a volte dei, dei problemi di posturologia dei problemi alle gambe dei problemi alla schiena che i pazienti non riescono a risolvere sono causati a volte proprio dai denti dalle malocclusioni che si riferiscono come dicevo. Su, il do, dottore su tutto il tronco della persona di conseguenza grazie a dei semplici apparecchi ortodontici, odontotecnici odontoiatrici soprattutto tipo i bite una cosa fondamentale si riesce a risolvere con buona dose di esperienza soprattutto, soprattutto si riescono a risolvere anche problemi di questo tipo mm, anche cefalee, emicrane sì, anche sì. Le... esatto, esatto ovviamente localizzando sempre le cause quindi la bocca ragiona ci, ci induce anche a ragionare perché una cattiva chiusura dei sì. denti tante volte sì. ci impedisce sì. di magari mangiare sì. È tutta, allora io, ma no forse non ci impedisce di mangiare eh, ma ci impedisce poi di, di star bene Esatto, magari sforza eh, anche sì, delle assolutamente tutta la muscolatura quindi ah. inevitabilmente se uno ha un dolore o una patologia da masticazione evita di masticare de determinati prodotti. Ma Magari eventualmente, non mangia la carne, mangia, mangia solo, solo su un lato, mangia, mangia solo mangia, su un lato. Vabbè, e questo, questo, questo comunque, sono delle, delle abitudini che ci sono trasmesse. Da un cattivo funzionamento sì, della... Sì, da un eh esatto, funzionamento esatto. In quel caso bisognerebbe andare immediatamente dal sì, dentista. assolutamente. Soprattutto se sono malocclusioni. Soprattutto se c'è una malocclusione o addirittura eh, se hai dei problemi di mal di schiena, mal, dolori alla cervicale che non si... Io dovrei a andare, a andare, a andare a ad abitare dal dentista sì. perché un mal di schiena cronico... <ride> <ride> Però Ma fatemi dire la... una cosa, perché prima parlavamo, parlavamo di Micron. Sì. Un dente leggermente realizzato, leggermente più grande o leggermente più piccolo della misura di quello originario? Cosa produce? Cosa allora, provoca? Se, se un dente è realizzato con uno spessore in micron o in millimetri a volte uh, leggermente più grande del dovuto soprattutto se sono molari provoca delle malocclusioni dei precontatti precontatto significa che quella zona là, localizzata tocca prima di tutte le altre ciò porta un paziente a uno stress enorme dove la cavità glenoidea non riesce ad accogliere il condilo sto parlando di parte ossea sì, quindi parliamo. articolazione okay, bromandibolare sì. Di, di conseguenza ha questi dolori la parte la, se il, il dente è realizzato troppo grande se il dente invece è realizzato sottocluso semplicemente ovviamente non provoca malocclusioni localizzate in quella zona però semplicemente il paziente non mangia, non mangia perché non c'è triturazione dei denti quindi i denti non si toccano e quindi il paziente quando andrà a masticare il bolo alimentare che si creerà in quella zona sarà più grande del dovuto e il paziente a lungo andare non riuscirà a triturare e quindi a ingoiare bene e potrà avere anche problemi gastrici, Certamente, perché il bolo alimentare non è scisso per non bene. Non digerisce bene. Quindi la progettazione tecnica e la realizzazione delle protesi o della protesi spettano all'odonto tecnico, ma le indicazioni, l'ingegnere è il dentista. O sbaglio Assolutamente no, sì. Per... così lo, lo spieghiamo bene. Assolutamente sì, perché innanzitutto il... la gente da domani entrerà in uno studio dentistico con una serie di informazioni maggiori. Assolutamente no? cioè... ed è molto importante che il paziente stia a sentire l'esperienza dell'odontoiatra. Perché a volte capita che molti pazienti dicono: io ho visto su internet, ho fatto. Il dentista consiglia sempre il meglio per quel tipo di bucca, che sia da una protesi mobile a una protesi implantare, quindi uh, la, la progettazione viene prima dal paziente, mm. però tutto ciò passa sempre dall'odontoiatra e infine l'odontoiatra si consulta con l'odontotecnico per vedere quale tipo di lavoro è meglio, ovviamente d'accordo sempre anche con il tutti i tipi di disponibilità del paziente, iniziando certo, dalle disponibilità temporali, sei... se c'è fretta, se non c'è fretta, disponibilità economica, dipende tutto dalla materia. Da Ma ci, ecco. ci arriviamo, mo ci arriviamo. Stavi dicendo qualcosa? No, sì. che è importantissimo mettere a proprio agio il paziente, un po' come dicevamo prima, che è una cosa sì. fondamentale. Io invece che sono sempre eh, la pecora nera del gruppo, penso sempre alle cose un po' più così. Tutte le patologie no? hanno dei loro viaggi della speranza. E anche deve fare una protesi dentaria ogni tanto io vi addirittura organizzano delle proprio dei bus 50 persone 30 perché All vanno Bambia, in Croazia Albania Croazia, va Bambia, Bambia, Croazia Bambia. ma anche inizialmente anche in Olanda in Olanda si sì, è, a è, è calda, <ride> una mezzo ma anche molti medici e si specializzano lì poi tra l'altro però la qualità del prodotto perché poi ho sentito ho letto molte lamentele di persone che sono dovute ritornare ma io guarda Sergio io non, non vado neanche a pensare che la qualità sia migliore o peggiore eh, io dico Ma per avere dei prezzi così dei prezzi, no ma non è quello fare... consideriamo pure che in Albania la vita costa meno della metà rispetto a quello che è l'Italia se un caffè costa 20 centesimi e il pane costa 50 centesimi si capisce che la vita costa di meno e quindi anche i prezzi dell'odontoiatra sono più bassi ma io allora penso una cosa, io faccio una protesi, una protesi fissa, qualcosa di importante dove vado a spendere dei soldi. E poi chi me la controlla questa cosa? Esatto, protesi? esatto. Cioè io acquisto un'auto dove che non posso andare più alla casa madre a fare la regolazione. Se ho un problema tagliando, c'è una sorta di garanzia. Perché va? Vado da un altro dentista che eh, ha difficoltà a mettere le mani, anche. Mm. Eh, non perché non vuole perché eh, non, non è un, so, prod è un prodotto è suo non non è un so. prodotto su allora diciamo che oggi eh, c'è la fidelizzazione i nostri pazienti da vengono da noi sì, perché sì, vengono sì. da anni si fidano di noi, cerchiamo, noi cerchiamo di fare il del nostro meglio noi, i tecnici e tutta la squadra però eh, dopo quando si è andato in Albania e messo un impianto eh, L'impianto non va bene perché mica. Devi tornare in Albania. In devi tornare in Albania. In Albania. Certo. Quanto ti costa sì. questa cosa? Ma a parte sì. io penso che ci siano, come tutte le cose, come diceva il dottore, del pro e dei contro. L'unico pro che riesco a trovare su questi viaggi in Albania è il prezzo, sì. perché se vogliamo andare sui contro scientifici, tecnici, la prima cosa è. L'impianto ha bisogno di integrarsi all'interno dell'osso, esiste una tecnica odontoiatrica, odontotecnica ovviamente, che si chiama carico immediato, secondo cui l'impianto viene caricato immediatamente. Se non è fatta bene questa tecnica, dopo qualche mese c'è il fortissimo rischio che l'impianto vada via. Uno. Seconda cosa, hai un problema, un, un qualunque problema, un dolore, non puoi chiamare in albania ogni volta e i soldi che hai risparmiato, ovviamente andando a fare consulenza in uno studio di, certo. Na, di Napoli, in Italia, o in uno Italia. studio vicino, certo. i soldi che certo. hai risparmiato li vai a spendere in quel modo. E terza cosa, fondamentale, i materiali. Noi offriamo sempre materiali uh, certo. con dei lotti, certificati, fatturati, tutto sempre ovviamente sotto controllo della comunità europea. Siamo sicuri che i materiali non voglio mettere voce perché sicuramente voglio no, per di mettere no, no, ma dei sono cose no, sulle quali dobbiamo ottimo. ragionarci. Però siamo sicuri che per quel prezzo, perché io dico che ogni cosa ha sempre il suo prezzo, per quel prezzo si riesca ad avere il top dei materiali. Ecco. Certo, risparmio... Allora, C'è un'ultima un domanda da cazzo, perché eh, ci abbiamo no, ci ai, chiedono... titoli, ai titoli di coda sì. e infatti la regia ci, ci segnala no, Ci chiedono se c'è stato un intervento particolarmente difficile o che ricordate, diverso dagli altri insomma, che... Assolutamente, intervento... ti capita sempre sì. qualcosa di difficile, di complesso, è impossibile che nella, nella tua vita professionale, ma sia mia che del, dell'odontotech, non capiti qualche caso particolarmente difficile mm. eh, dove vai incontro, nonostante un'esperienza eh. che ha... È il bello dell'arte eh. eh, Di trovarti davanti Però a anche un Però un eh, so una sfida. quello è la... bello. Sì. Allora, io volevo sfruttare questi pochissimi minuti che ci restano prima di salutare i nostri amici in studio, i nostri ospiti gratitissimi, Grazie. con una domanda molto cattiva quanto costa un bel sorriso? Eh, dipende, ultimo. io guarda, me la sono, <ride> guarda ultima, ultima domanda, domanda. l'ho messa per prima, però mi sono scritto. Ultima domanda: dipende, dipende, dipende. Dipende, eh, dipende da, dal come diceva prima Mimmo, dipende dallo stato protesi. in cui arriva. certo se mi arriva un, una persona totalmente dentula che ha una dentiera che non gli va più bene e vuole la protesi fissa. Eh, bisogna considerare che devi mettere tanti impianti, fare una protesi su impianti avvitato, cementata, quello non è. quello. Il problema ma eh, può costare parecchio, è chiaro. Io credo. Non possiamo Sergio, azzardare delle cifre orientative. Eh? No, facciamo tre casi, dai, uno medio, uno grave e uno bravissimo. Uno... È, è molto difficile, sai, perché ogni caso è diverso dall'altro. Io dico la bocca... Ci sono come... fattori patogeni eh sì, esterni che io non Io ne... dico la bocca è come l'impronta digitale, non trovi una persona che abbia la tua stessa impronta. Esatto. Eh, Quindi è, è difficile, però è chiaro che uh, casi gravi si arriva anche a 20-30 mila euro. Perfetto, noi su questa cifra che meno male ero seduto, <ride> È tutto tutto, sempre. adesso <ride> mi alzo per <ride> ossigenarmi e volevo dire, noi vogliamo ringraziare tutti quanti voi che continuate a seguirci a volte mi chiedo anche il perché e sto scherzando vi voglio benissimo e lo sapete poi ci, ci scriviamo dopo le puntate ne parliamo su, sulla mia pagina Facebook sul mio profilo Sergio Anghisano 2 e fate anche delle bellissime considerazioni dei complimenti meritatissimi Grazie. a Sara Barone sul suo profilo eh, ringrazio Mimmo Ruggiero ringrazio Maurizio Gargano Grazie, e fatemelo serata. dire ci conosciamo da un po' di giorni e quindi conosco la sua Valenza eh, professionale. Fatemi sì. ringraziare anche Sara, dai, che ha la pazienza, è brava, mi acchiappa per le orecchie, non per i capelli, non li ho quando eh, prendo. Fa delle strade lunghe, lei mi richiama <ride> all'ordine, le ringrazio tutti quanti voi ancora noi una volta. E ringraziamo Sergio che anche questa sera ci ha illuminato e, e ci ha fatto anche sorriso, sorriso anche, un pochino sì, su un tema abbastanza importante. Parlando sempre di cose serie, importanti, però molto curiose tra l'altro. Noi ci rivediamo. Settimana prossima, stesso orario, stesso canale, sempre noi, un altro argomento, sempre punti di vista. Punta di, punti di vista, venerdì prossimo a lei.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 081 8 1, 1, 9, 3, 3, 8, 7, 1